ciao sono Marco e mattina presto infatti io e King non abbiamo ancora incontrato nessuno King è il mio fedele amico a quattro zampe che mi esorta a correre diciamo che a quest'ora ancora si può fare perché è fresco quindi adesso dopo questa registrazione correremo ieri sera ho acceso nuovamente il televisore purtroppo sono incampato in un tg e ho spento cioè, non si può sembra veramente che viviamo in un mondo fatto di sole, catastrofi, incidenti, virus, non si può, non si può, non è vero, non è vero questo, non è vero che viviamo in un mondo come viene descritto in televisione e siccome quando siamo davanti al televisore siamo soggetti ad una assimilazione passiva di informazioni, questo è estremamente dannoso, con questo che cosa voglio dirti? fai entrare nella tua mente nella tua testa soltanto quello che ti fa bene quindi se c'è qualche notizia che non ti piace qualche informazione toglila evitala tieniti lontano da quello che ti fa male perché poi dopo se sei soggetto o soggetta ovviamente ad un'acquisizione di informazioni negative rischi di andare a sporcare la tua mente, il tuo cervello. No, devi averne cura, è tua cura tutto quello che entra nella tua mente. Così come è tua cura tutto quello che entra nel tuo organismo attraverso l'alimentazione, nello stesso modo devi avere cura di quello che metti nella tua mente. Ora ti devo salutare perché abbiamo trovato qualcosa di king e non mi resta che salutarti con un bacio. Ciao. Che c'è? Buongiorno. Buongiorno.